più a fondo Ciao Falcone pizza ham pineapple La si Stavo d'occhio Stavo d'occhio Ananas e prosciutto Ananas e prosciutto che era meglio che ti facevi un milkshake di de, de, de sabbia delle tirate de gatto, che secondo me era meglio, piuttosto che da mangiare la pizza con l'ananas.